Professor Ascani, eh, Milano come ha interpretato il ruolo di eh, centralità, di portare al centro il mondo del cinema e dello sport televisivo? Milano è stare attenti a non perdere gli ultimi autobus, perché a Milano siamo riusciti e riusciamo a portare questa finale mondiale con il meglio di tutto il mondo annualmente nel periodo di dicembre, e però dobbiamo stare attenti perché c'è. Il rischio che questa finale sia eh, richiesta da città come Doha, Qatar, come Abu Dhabi, come Pechino, solo per citarne alcune, i quali hanno tutta la voglia, il desiderio, l'interesse di, di, di trasformare questo evento in un mega evento mondiale addirittura coinvolgendo i canali televisivi sportivi, che sono 1172 nel mondo, e proviamo a immaginare cosa potrebbe succedere se si facesse un grande forum al quale vengano invitati e ospitati questi personaggi. Vuol dire avere una visibilità mediatica senza precedenti. Solo i giochi olimpici potrebbero in questo caso avere la visibilità sportiva superiore. A proposito di visibilità mediatica, quest'anno alla, alla presentazione eh, c'è stato niente poco di meno che Walter Deltroni, in veste ufficiale per rappresentare la figura del padre, grande uomo di sport, giornalista sportivo, c'è stato anche il collegamento diciamo eh, via temporale con il regista Franco Zeffirelli. Eh, che ha ricevuto il premio a casa, la lei le stesso, e poi questo video preparato dal presidente del CIO. Quali le emozioni con questi tre personaggi, pur fatti in momenti diversi, per la presentazione? Sono tre momenti che potrebbero essere intitolati Le emozioni attraverso lo sport. In effetti condivido eh, questa valutazione, anche altri momenti sono stati emozionanti, come è stato emozionante premiare un personaggio dello sport nascosto dietro le quinte che a 96 anni ha vinto quest'anno ancora il titolo mondiale di lancio del martello e del peso eccetera, un signore che ha dedicato la sua vita, Giuseppe Rovelli ha dedicato la sua vita a far crescere lo sport attraverso i giovani eccetera ma tornando a quell'emozione diretta, io oserei dire che sono alcuni giorni prima del festival il maestro Zeffirelli ci aveva comunicato che la sua situazione di salute non gli consentiva di venire a Milano e noi abbiamo consegnato a lui il premio nella sua casa di Roma, eh, direi accorti con grande entusiasmo è un peccato che sia andato in onda soltanto due minuti di un colloquio che era durato un'ora e che sarebbe stato eh, veramente un elemento da registrare, da mandare in onda perché lui senza peli sulla lingua si era espresso su tutta una serie di valutazioni del mondo del spettacolo, del cinema, della politica e quant'altro la, la presenza di di Vante Veltroni eh, perché erano 60 anni della televisione, 90 anni della radio, il padre è un personaggio degli albori, quelli che hanno creduto che hanno portato avanti questa cosa e noi siamo molto sensibili a riconoscere eh, quelli che hanno, hanno, fatto, hanno fatto qualcosa qual era la terza emozione eh, il, il terzo episodio appunto sì appunto di, di Bach il presidente io l'ho ci... lasciato per ultimo non a caso il eh, presidente Bach presidente del Comitato Internazionale Olimpico non ha potuto essere a Milano poiché per una strana coincidenza si era in, convocata a, a Monte Carlo l'assemblea del Comitato Internazionale Olimpico per discutere quelle che poi sono, saranno le nuove linee per la gestione dei giochi la, le candidature per i giochi e tutto quello che sarà il programma del Comitato Internazionale Olimpico è stato veramente eh, rivisto con un lavoro che è durato oltre un anno con 14 commissioni di lavoro eccetera. La, la, il messaggio che lui ha mandato devo dire eh, era fin troppo entusiasta nei miei confronti, ma nei confronti della federazione e nei confronti del nostro lavoro. Un bel riconoscimento, forse un po' troppo, forse meritato, ma che ci sprona andare avanti e fare meglio. Un riconoscimento che il professore anche in questo caso fa riferimento a Milano, proprio in questi giorni si sta parlando di Olimpiadi italiane 2024 con la possibilità di dislocazione magari anche nel capoluogo lombardo. Milano sarà pronta, potrebbe essere pronta? Ma eh, mentre parlo, sto guardando la telecamera, se alzo gli occhi nel mio ufficio c'è un quadro esposto che si chiama Milano 2000, la candidatura che Milano aveva fatto per il 2000, che poi non era stata fortunata. Diciamo, eh, qui non si tratta di dire se Milano è pronta, qui si tratta di dire se c'è la volontà politica di fare i giochi. Eh, il vecchio adagio, se c'è l'impianto non c'è l'impianto, se c'è l'impianto possiamo fare i giochi, è sempre valido, ma ci vuole una volontà di farli, se c'è la volontà politica prima di un paese, poi della città candidata, in questo caso potrebbe essere Roma, e poi con queste nuove regole anche delle altre città dove, dove discutare alcune situazioni. Ma eh, io credo che dovremmo fare una riflessione profonda perché prima di guardare avanti dobbiamo pensare che oggi, oggi, in questo momento, Milano non ha un palazzo dello sport, non per i giochi, non ha un palazzo dello sport. E me dice, ma c'è il palazzo di Assago, L'assago Assago non è a Milano, l'assago Assago è un palazzo privato, eccetera, eccetera. Quindi dobbiamo pensare a queste cose, prima l'essenziale, dobbiamo crescere, far crescere il tessuto del giochi deve crescere all'interno di giovani all'interno della scuola, si, si assegna la candidatura sette anni prima, ci sono sette anni per, per mettere a punto e realizzare queste cose, in sette anni si può costruire una città, a Kazan hanno costruito in, in un anno e otto mesi uno stadio per 70.000 posti e hanno disputato le, le università. Si tratta di eh, vedere come muoversi. Oggi eh, bisogna che qualcuno si metta, come si dice, mano sul cuore e decida vogliamo andare avanti, facciamo i giochi, altrimenti non prendiamoci in giro. Come nacque a suo tempo l'idea di costituire lo sport in Unise TV? l'idea devo dare merito al mio predecessore. Bruno Benec, regista televisivo, rappresentante in Italia della Metro il presidente della, della federazione del baseball in Italia, il quale era un grande creativo, magari non ero il massimo dell'organizzazione, il quale aveva queste idee eccetera. E un giorno mi ha chiamato e mi ha detto io ho questa creatura solo tu mi puoi dare una mano per portarla avanti perché io ho una certa età e poi io queste cose le assemblee, i voti le presenze, gli statuti non è il mio mestiere detto questo io ho preso in mano la situazione da lì è nata l'idea di fare una formula che è una formula sportiva quella del challenge il circuito internazionale con tutte le varie fasi ogni anno e con la finale che si disputa a Milano